Bene, abbiamo con noi Nicola Profumi, il responsabile dello sviluppo franchising di Remax Italia. Buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. Senti, Nicola, allora, la rete è ancora un valore per l'agente immobiliare o ha perso smalto? No, la rete è ancora un valore per l'agente immobiliare, eh, in tante sue declinazioni in realtà, perché un agente immobiliare non è un essere solitario, è un essere da rete, deve stare in una rete, deve condividere dei valori con delle persone che fanno parte di una rete, Deve avere la possibilità di confrontarsi, di avere degli stimoli, degli esempi. Eh, la rete è anche una rete di salvataggio molto spesso. Sai, abbiamo un futuro un po' incerto all'orizzonte, come sempre nel mercato immobiliare che va un po' su e giù. Quindi la rete può, può significare per tanti professionisti anche un momento in cui salvarsi, reinventarsi, ritrovare nuovi stimoli, eh, trovare nuove alleanze, nuove modalità. Quindi per noi, per me, per Remax in generale la rete è assolutamente un valore, anzi è un valore da mantenere, da, da, da supportare e da difendere perché credo che l'agente immobiliare solitario e, e forse questo eh, il, il mondo ci, ci racconta che si può fare, che va bene lo stesso. Ma in realtà l'agente immobiliare solitario non dà un servizio migliore di un agente immobiliare in una rete. Un agente immobiliare in una rete dà un servizio molto, molto, molto più, più alto al cliente. Ha poco futuro. Ma senti, in un mercato comunque come quello delle reti molto competitivo e con diverse modalità aggregative, eh, che cosa è appetibile per gli agenti? Come si fa a diventare interessanti per gli agenti? Ma Noi siamo un po' maniaci dello studio dei nostri competitor, delle nuove reti che stanno arrivando, e le abbiamo analizzate, le stiamo analizzando, le, le controlliamo, le monitoriamo, quindi siamo un po', in questo siamo abbastanza scientifici. Eh, credo che per motivare gli agenti immobiliari innanzitutto devi condividere dei, dei valori, devono, devono essere in un posto in cui sentono che ci sono altri simili come loro che vivono gli stessi problemi ma che hanno gli stessi valori. Eh, le stesse modalità operative eh, le, le, la stessa voglia di, di collaborare la stessa voglia di condividere la stessa, la stessa modalità di poter dire mi fido della persona che è vicino a me perché ha il mio stesso DNA ecco il DNA immobiliare secondo me dobbiamo andare a ripescare e a ritrovare anche perché l'agente immobiliare altrimenti rischia di essere un professionista come tanti in realtà è un professionista che ha un, che ha un livello di importanza sociale estrema e credo che se noi andiamo a cercare il DNA degli agenti immobiliari riusciamo a capire quelli che si possono riconoscere come simili e quelli che possono trovare un senso di motivazione per stare in una rete che non sia solo una rete fatta di livelli, di chi guadagna di più, chi guadagna di meno, ma che sia una rete dove... Dove si condivide qualcosa di importante che poi è il futuro, che poi è la casa, che poi è, è il benessere delle persone che incontriamo. Senti, ma in un franchising, la fidelizzazione, quali sono gli ingredienti per poterla rendere attiva, valida, interessante. Insomma, fidelizzazione del franchising è tipo un, un mantra pazzesco che ti deve entrare nella testa perché perché vediamo tantissime meteore nei franchising crescere a dismisura e poi crollare e, e fidelizzazione vuol dire innanzitutto storia. Devi dare una storia e una certezza. Beh, voi di storia ne avete. Noi abbiamo 50 anni di storia, 50 anni di esempi, 50 anni di successi, 50 anni di, di persone, di, di, di, di, di incredibili imprese, mi viene da dire. Noi abbiamo affiliati che, che stanno diventando quasi più grandi della casa madre nelle loro performance. Quindi... Credo che per fidelizzare veramente in una rete di franchising bisogna innanzitutto remare tutti i giorni, lavorare, ecco, tipo venire allo stand, portare le vele, eh, ricominciare da, da, dalle basi, tornare a, ai basics, come dicono gli americani, perché, perché noi ci torniamo sempre, mh, Dario ci martella su questo, dobbiamo tornare alle basi, dobbiamo fare le cose semplici, dovete stare sul campo, dovete lavorare, quindi fatica sicuramente. Eh, L'idea che stiamo lavorando per loro? Eh, l'idea che stiamo migliorando per loro che cerchiamo cose nuove per loro che c'è uno staff di persone che, che, che rema tutti i giorni affinché gli affiliati possano trovare nuovi stimoli e, e poi la, fidelizz la fidelizzazione si fa con le persone, con le persone giuste la, la selezione degli affiliati è fondamentale, devi trovare le persone giuste che hanno lo standing giusto le modalità giuste, i valori giusti per stare tanto tempo in una rete di franchising perché poi eh, rendere una, una rete di franchising storica non solo perché è nata nel 73 ma storica perché durerà fino al 2073, 2173, <ride> 273, serve proprio tutto, tutto questo. Quindi questo è il profilo del, del soggetto che entra in Remax ma invece quali sono le leve di crescita all'interno della rete? Eh, sicuramente eh, il profilo che entra in Remax deve essere uno che vuole fare l'imprenditore immobiliare non può fare solo l'agente immobiliare non può fermarsi solo a quello deve, deve, deve, deve creare un'azienda, una struttura deve voler, persone, so volere tante cose. persone voler formarle, volere fare crescere deve essere, deve essere un imprenditore che ha anche voglia di, di guardare la sua crescita un po' dall'esterno dietro le quinte, lavorare per gli altri essere generoso, dinamico quindi il DNA di un, di un potenziale Remax è, è molto complesso e la squadra sviluppo che lavora deve fare un lavoro complesso di selezione. Arrivano solo dal settore o anche da fuori settore in Remax? E questa eh, è un'ottima domanda in realtà eh, arrivano anche da fuori settore eh, ma noi nel mercato italiano eh, arriva prima chi viene dal settore che è arrivato a un certo livello che non può più crescere, che ha voglia di fare un salto di qualità importante che si è magari un po' di, di fare il lavoro comune di tutti i giorni, vuol fare qualcosa di più, vuol, vuol creare un'azienda vera, eh, trasmettere un know-how, un'esperienza, quindi eh, è, un po', è, un po', è un po' diverso sicuramente e ha leve di crescita incredibili perché poter stabilizzare il fatturato di un'agenzia, poter fare economia di scala, poter avere uno staff che, che vende con continuità, che penetra il mercato che dà servizi innovativi al cliente, che, che prende know-how da tutti i posti del mondo, e lo può trasformare e trasferire in Europa, per noi è, è un valore incredibile. E avere staff di persone che collaborano tra di loro, questo è uno dei vostri valori. anche. E avere staff di persone che devono per contratto e per DNA collaborare tra di loro, condividere immobili, condividere opportunità, condividere clienti, lavorare in trasparenza. Credo più nel DNA, eh? perché quando gli obblighi diventano pesanti diventa difficile, ma il DNA è quello che deve distinguere le persone. Hai ragione, tant'è vero che non ho mai visto uno stare in Remax perché ha firmato il contratto, ma l'ho visto stare in Remax perché ha il DNA giusto. Esatto. Quella è la base per fare stare insieme le persone. No, assolutamente. I contratti sono una forma. Ma sì, vai in giro per la rete, a me capita tantissimo perché gestendo, gestendo la rete vendita vai in giro per la rete, incontri persone che hai visto partire da piccoli così e sono diventati dei giganti, eh, magari, magari devi prendere appuntamento con loro perché sono diventati troppo importanti, <ride> devi passare per il della segretaria e poi magari li vedi e ti abbracci perché quelli gli dicono ah, grazie a lui sono entrato, grazie a lui hai fatto questa scelta. Eh, questo è uno degli aspetti belli comunque di, di far parte di questo settore perché c'è continuità. Straordinariamente belli e stupendi e molto motivanti. Grazie Nicola. Grazie a te, grazie a voi.